cos'è Tenerife? Oggi parliamo di pesci. In questo acquario ci sono dei piragna un pochino grandini. Sono venuto qui allo scherziano da un mio caro amico che tiene un negozio di giocattoli e tiene questo acquario molto segreto. Manuel! Manuel! Ma... Senti un attimo, ma guarda che colori che hanno questi, mi puoi spiegare che cosa sono? Quelli sono pesci Oscar. Questi si chiamano Oscar. Ciao, Oscar. Beh, so, mi da, dicevi che. dal Malawi vengono, dal Malawi. Dall fantastico. E invece quell'altro che è molto timido è il, piragno. è il Piragnone. Qui ce n'è un altro molto grande, ma vedo che è fantastico. Sì, sì. Lui è Manuel ciao eccolo, a tutti ciao, ciao. ciao negozio di giocattoli allo Cristiano. la felicità dello sligno esatto corretto Come... bene e credo che io adesso mi sposto cerco di prenderlo un pochino per i colori che sono uno spettacolo e vediamo quest'altro bene perché cos'è Tenerife Francesco Gallori dal negozio di giocattoli del nostro amico Manuel Piragna anche questo è Tenerife ciao ci vediamo alla prossima